Allora, buonasera, bentornati a Sherwood, Sherwood goes hardcore Sono esibiti, che avete anche potuto ascoltare se ci state seguendo su Sherwood.it, la diretta radio I Golpe Come ti sono sembrati, Vinky? Vabbè, una bella bomba, eh. una roba, bella bomba old school Esatto, proprio vecchio stile, proprio sembrava Vraimenti. quei concerti negli scantinati degli sì, anni Ottanta, sì, esatto, praticamente, esatto. spettacolare e niente, quindi dopo il concerto di Golpe noi siamo qua a fare quattro chiacchiere con il disco mostro. Eh, benvenuti innanzitutto ragazzi. Grazie. Anzi, Ciao. Grazie. Ben ritrovati, os vi sono andato esatto, os os aprile. Oserei, oserei dire bentornati, dato che questa ormai è la terza volta che ci parliamo, <ride> che, ci, che ce la raccomandiamo. Ma, ma, raccom ma infatti basta. Ma infatti, infatti io non so più bene che cosa raccontarvi, che cosa chiedervi, perché ormai vi conosco. Neanche mia madre la vedo così spesso. Eh, e quindi un pochino io pensavo cioè, mh, come prima domanda no? quando ho detto beh, che cavolo gli chiedo adesso gli ho detto vabbè senti sai cosa io vi lascio a voi la palla e vi dico adesso un, come un piccolo tipo hardcore un tabù hardcore eh? che cavolo sono i disco mostro ma tutto questo lo dovete dire senza, dire, senza le parole nichilismo e alcol dura eh bestemme si può? Eh, le no siamo no. ancora in fascia protetta manca tre quarti d'ora alle 10, dalle 10 poi allora si no. può Vabbè, allora c'è un grande disagio. Disagio si può dire. Disagio si può dire. Disagio, tantissimo disagio. Tantissime sigarette. Sigarette, e tabagismo. Tabagismo. Ehm, e bere cose, anche le pozzanghere, attenzione, io non, ho detto, io non ho detto la parola. Sei borderline. Eh? Borderline, ma bere anche le pozzanghere. Questo è importante, e soffrire. Mi sembra che... Sì, puoi dirlo forte, la sofferenza è proprio un tassello fondamentale. Un trademark. Sì. Va bene, dai. E, senti, stasera ci presentate qua il vostro nuovo album che vi state portando in tour da qualche mese, che è Mostropatia, no? Eh, quando mi è capitato di parlare un po' per la webzine di Radio Cervo di Mostropatia, eh, ho messo in relazione una vostra canzone, che è temporale, con una canzone di Guccini, non so se vi è mai capitato quando eravate ragazzini e avete pensato: adesso io faccio punk hardcore perché così un giorno suonerò come Guccini. Perché così un giorno saremo Guccini. Saremo Guccini. Perché voi in temporale no, parlate un pochino di questa persona un po' incastrata in una vita borghese, una fi moglie, figlio, una casa, eccetera, eccetera. E Gucci, in un pochino negli anni 70 parlava della stessa cosa, no? diceva nella canzone delle Osterie di Fuori Porta, diceva una roba simile. E volevo chiedere un pochino innanzitutto come vi sentite essere accostati a una cosa del genere e, e poi come nasce questa canzone, com'è nata questa canzone e tutto qua. Allora, essere accostati a Guccini totalmente fuori luogo, <ride> però mi fa piacere ovviamente. Come è nata la canzone? Eh, non credo ci sia un episodio particolare che l'abbia fatta nascere, però ho una sensazione di sentirsi sempre fuori luogo, chiedersi come mai e capire che attorno c'è quella cosa lì, quella costruzione di famiglia, figli, procreazione... Eh, il gatto, il divano comodo, tradirsi, farsi schifo a vicenda ma stare insieme perché la famiglia tradizionale va bene. Non fare un cazzo parte di tutto questo, eh, la canzone è nata su questo, cioè parla di questa cosa. E, come vi parlevamo anche qualche tempo fa, no? Mostropatia, che è l'album che ci state presentando oggi, eh, va a concludere una trilogia. Ehm, noi ne abbiamo già parlato di questa trilogia e volevo chiedervi, richiedervi nuovamente come è nata l'idea di questa trilogia se è nata un po' nel corso d'opera e come siete arrivati alla definizione di tutto il percorso che vi ha portato fino all'album che ci presenterete questa sera sul palco No, in realtà non c'era un progetto a lungo termine nel senso che eh, il primo disco è uscito molto di getto, eh, le canzoni che aveva scritto Carlo erano tutte molto istintive, eh, pochi arrangiamenti, roba scarna. In realtà con l'andare del tempo ci siamo accorti che tutte le canzoni dei tre dischi facevano match con un concetto che avevamo di questa trilogia e, e così si è, un si è chiuso un po' tutto questo discorso. Uh, poi non so se Carlo vuole aggiungere qualcosa a riguardo no credo di no cioè, non era previsto non avevamo idea di fare una trilogia all'inizio col secondo disco abbiamo avuto un sentore ma non una sicurezza e poi ci siamo detti sì secondo me ha senso farla e l'abbiamo fatto allora invece come dicevamo prima ci eravamo visti tra le tante volte soprattutto avete visto Michele parlato con lui ci eravamo visti al vostro live a rivolta a fine aprile sì, no? sì, quindi sì. E lì si usciva insomma erano le prime volte che si ritornava a suonare adesso insomma state un pochettino girando quindi vi chiedo come sta andando il tour innanzitutto eh, la promozione del disco quindi e com'è venire, venire a suonare qui alla Sherwood Festival per voi anche visto comunque che si tratta di un festival che eh, poi dopo anticipo un po' la domanda che finale vi farà Michele riguarda comunque un festival indipendente che eh, comunque da, ha sempre dato spazio anche alla musica indipendente underground. Rispondo io. Allora, del tour fino adesso siamo super contenti, cioè veramente non, cioè venendo dal periodo appunto di, di covid eccetera, tutta la, la fatica, il lavoro messo dentro, non sapevamo cosa aspettarci dal, dal tour, dal disco in generale, siamo veramente contenti del, della risposta che abbiamo, che abbiamo avuto anche in tutte le date fino adesso, cioè siamo sempre divertiti che alla fine la roba principale e il riscontro della gente è sempre positivo eh, vai. poi sì no no no allora bello, bello perché ci sono state tante realtà che ci hanno anche aspettato come noi come tante altre band cioè hanno stoppato dei festival per due anni quindi non era scontato che cioè, ci richiamassero solo per aspettare noi li hanno stoppati assolutamente solo per aspettare noi malamente direi perché comunque poi e, e questo ci ha, ci ha stupito e ci ha fatto molto piacere la risposta è positiva, ci siamo sempre divertiti tutti hanno voglia di tornare un po' a quello che cioè, è la normalità e, e ci sono tanti festival come Sherwood che sono una figata perché cioè, qua vedo un sacco di bancarelle, gente che ha voglia di divertirsi, di partecipare cioè senza per forza dover capito, cioè, di partecipare attivamente a qualcosa, questa roba ci mancava insomma ecco, effettivamente beh chiudiamo un pochino con una domanda che stiamo cercando di fare a tutti gli artisti che si esibiscono quest'anno al nostro festival di Sherwood ovvero quella che è la vostra idea di indipendenza, noi siamo un festival indipendente e mh, ci interroghiamo su cosa significa per voi essere una band indipendente, anche in funzione un pochino delle vostre radici, del vostro passato, comunque sempre immerso nella scena hardcore, nella scena punk, e anche in funzione del rapporto di cui ci avete già parlato con la vostra etichetta, che è Professional Punkers. Quindi cosa significa sulla base di questo per voi essere indipendenti? Uh, dai, ci provo, allora. Indipendenti vuol dire, per noi alla fine fare le nostre scelte in completa libertà senza avere vincoli. Con Ruggero abbiamo una grandissima libertà perché comunque lui è prima di tutto un amico, un nostro fan, un nostro sostenitore da sempre e quindi noi abbiamo una grandissima autonomia, un'indipendenza sulle scelte che sono musicali, di produzione che ci danno questa indipendenza alla fine che è semplicemente la nostra libertà di scegliere la nostra musica, dove portarla e come portarla. Sì, no allora l'altra la, la, cosa fondamentale secondo me è questa, cioè comunque con Ruggero c'è uno scambio, non è che noi facciamo proprio quello che ci pare. C'è uno scambio perché è come se fosse il quinto mostro, noi siamo molto privilegiati in questo senso, non tutte le band magari lo sono. Eh, però secondo me l'indipendenza è anche questo, cioè nel senso raggiungere con uno scambio equo eh, quello che tu vuoi trasmettere fondamentalmente, perché non è una nota che cambia nel disco o meno cioè è il tuo pensiero, quello che tu vuoi trasmettere in generale ecco questo e poi essere indipendenti anche sul fatto di poter fare schifo <ride> questo è importante sì, è la nostra scelta principale però effettivamente sì con Professional Bunker siamo completamente liberi ma soprattutto c'è questo scambio reciproco cioè non è etichetta e gruppo ma è Scambio continuo di input, di uh, entusiasmo, anche di delusioni e depressioni vicendevoli, però una collaborazione a pari termini. Bene, ragazzi, io vi ringrazio e vi ringrazio per l'intervista. L'ennesima, adesso basta. Grazie a voi, ma levatevi dal cazzo. <ride> e Ci vediamo dopo il, sotto il palco. Sotto il palco. Allora, Adesso grazie. ci sono, ci sono... Eh, 37, con, con, con i numeri, non riesco a pronunciare quel nome. Grazie mille! Grazie, ciao, ciao. Grazie, ciao.